La pubblica amministrazione si muove e si trasforma. Diventa più semplice, digitale e trasparente. Stiamo lavorando per renderla più agile. Vieni a conoscerci dall'11 al 17 marzo durante la settimana dell'amministrazione aperta. Perché la pubblica amministrazione è anche tua. Pubblica amministrazione aperta. Mia. Tua. Nostra.